Gher district vengono chiamati i quartieri periferici di Ulaanbaatar e sono costituiti soprattutto dalle tipiche tende da basse casette di legno. Le ger, le tende, non hanno l'acqua corrente e servizi igienici e le strade sono di terra. In una di queste ger abita Bayara con la moglie e due figli. Sono caduto come un sasso da una scala. Era colpa mia, ma dovevo sistemare quel tetto e la scala era corta, così ne ho attaccato un'altra. Sono caduto giù come un sasso. Nel 91, finita l'era socialista in Mongolia, arrivò l'economia di mercato ed io persi il mio lavoro, come tanti altri. Avevo tre figli piccoli da mantenere e così trovai un'occupazione come muratore. Lavoravo in condizioni difficili. Per rimetterti in piedi, devi farti operare, e l'operazione è piuttosto costosa. Ma... ma non ho soldi, e poi dopo ritorno come prima? Con questa operazione ti rimetterai in piedi, ma per camminare dovrai usare degli ausili. Che senso ha continuare così? Dottore... Voglio finirla. Può farmi un'iniezione? I soldi per l'operazione arrivano da una colletta che fanno i suoi ex compagni di scuola. L'operazione riesce e dopo qualche mese Bayerà ritorna nella sua guerra. Non avevo voglia di nulla. Non potevo muovermi. A cosa potevo servire? Un giorno... Tutti i miei familiari corsero fuori dalla tenda e si misero a urlare. Non riuscivo a capire cosa fosse successo, ma volevo saperlo subito. Mi accorsi che potevo muovermi se lo volevo. Uscii dalla tenda e fuori vidi il fuoco, le colline bruciavano. Era uno spettacolo terribile, ma anche bello. Era venuto il momento di fare qualcosa. Dovevo trovare un lavoro, portare dei soldi a casa. Perché non cominci a disegnare sul feltro? Disegni dei motivi tradizionali, mongoli, che poi vendiamo al mercato. Nel 2003, ad un anno dall'incidente, cominciai a chiedere in giro dei soldi per iniziare questa attività proposi al progetto Iniziativa GER la mia idea di attività artigianale. Piacque e mi finanziarono. Cominciai a partecipare ai mercati, ai concorsi artistici e cominciai anche a guadagnare e a farmi conoscere. Un giorno sentii parlare di questa organizzazione italiana, AIFO, che finanziava progetti come il mio, ma non sapevo come mettermi in contatto. Finché... Il mio collega Ojunghered mi disse che aveva trovato il modo per parlare con quelli di AIFO. Andammo da loro, gli proponemmo il nostro progetto di lavoro che venne approvato e finanziato con una cifra consistente. Quando cominciai a frequentare AIFO, mi accorsi però che loro non offrivano solo dei contributi economici. Conobbientuia, il coordinatore locale del programma di riabilitazione comunitaria. E ricevetti delle nuove cure all'ospedale presi parte ad un gruppo di riabilitazione frequentando tutte le loro iniziative in occasione della festa per i 15 anni di attività di aifo ricevetti anche un premio per le mie opere per chi non ha una disabilità come la mia vivere è più semplice per noi tutto è più complicato Muoversi liberamente in città, trovare un lavoro, avere una vita sociale normale. Eppure io sono fortunato rispetto a tutti quei disabili che vivono da soli questa condizione e che non hanno rapporti solidi con l'esterno, che non sono organizzati. Le persone disabili come me, che partecipano alla riabilitazione su base comunitaria, hanno molte più occasioni per conoscere, informarsi, hanno più opportunità. Dieci anni fa non si vedevano in giro per Ulaanbaatar tante persone con stampelle o carrozzine. Ora i disabili sono più visibili e la loro situazione sta migliorando in città. La gente comincia a sentirci in un modo diverso e non ci evita. Ma perché questo cambiamento di mentalità vada avanti, occorre sempre il lavoro di associazioni come AIFO e la partecipazione di noi disabili. Sto costruendo una casetta di mattoni ad un piano qua fuori. Ci saranno due stanze, una per lavorare e una per la mia famiglia. Poi farò anche un secondo piano dove potranno venire ad abitare i miei figli. Nella stanza di lavoro che avrò, potrò coinvolgere altre persone disabili, ma anche persone semplicemente svantaggiate, come gli alcolisti. Voglio trasmettere le mie competenze agli altri, così anche loro potranno lavorare.